Benvenuti in questo nuovo video Vi sembrerà strano, sembra strano anche a me ma per la prima volta porto un video in soft spoken um, non, non mi viene così spontaneo come il whispering quindi vogliate scusarmi se ogni tanto Uh, non riuscirò a gestire bene, soprattutto all'inizio del video, il livello della voce, ma uh, penso che dopo mm, quasi quattro anni di canale fosse arrivato il momento di provare a proporre anche un video in soft spoken. Per proporvi questo video mi avvalgo di un nuovo microfono che ora vado a mostrarvi eh, proprio perché secondo me, a differenza degli altri, mi permette di gestire meglio la mia voce. Gli altri, come sapete, sono molto molto molto sensibili anche ai suoni di sottofondo questo mi è sembrato leggermente più adatto a questo, infatti è un normalissimo eh, microfono utilizzato non per fare video smr, solitamente nasce per ben altri scopi, ma lo testeremo in questo caso, in questo video smr, con questa variante stavolta di questo tono di voce diverso, quindi... Eh, tutto il video sarà in soft spoken se volete vi faccio anche sentire come risulta in whispering ma ripeto, secondo me con questo microfono il soft spoken è più adatto perciò parto con il mostrarvi di che microfono si tratta dato che è nuovo anche per me e poi partiamo con un video dedicato a delle frasi motivazionali con questo tono di voce. Allora, il microfono in questione è questo qui, il VEG VM50. un microfono a condensatore cardioide e si presenta così, ora ve lo mostrerò anche dal vivo non solo, dal foglietto delle istruzioni comunque ha un filtro, un corpo che è il microfono, una base che è collegata al corpo del microfono e un cavettino che serve per collegarlo al computer tramite l'usb la cosa molto carina che è la prima volta che mi capita di trovare è che questo cavettino ha sia questa uscita qui per il computer che questa qui che dovrebbe essere eh, di tipo c quindi per i telefoni android ehm, che appunto permette di collegarlo direttamente con il cellulare e io ho già provato, funziona perfettamente per le caratteristiche specifiche, se volete, ve le mostro per correttezza queste sono le caratteristiche specifiche del microfono e ehm, è molto molto molto bello esteticamente ha questo led qui frontale con scritto VEG V50 e da qui si controlla il volume del microfono qui sotto c'è l'entrata USB qui c'è il jack per ascoltare in cuffia la base è regolabile in questo modo quindi si muove il microfono è fissato tramite delle viti alla base quindi eh, non c'è il rischio che si tolga o scivoli o che vada sistemato, stretto allargato, ma non è removibile mentre removibile è invece il filtro perché tramite due mollettine qui di fianco ve lo mostro senza toglierlo del tutto vedete questa è una mollettina che se schiacciata permette di inserire o togliere questa, questa parte qui di filtro. Io per comodità continuo a tenerlo. Come ultima cosa vi mostro la possibilità di mutare il microfono schiacciando questo pulsantino. Come avete visto, mutandolo, la lucina da bianca diventa rossa. Quindi è anche molto carino esteticamente per come si propone. Ora lo andremo a testare insieme con la lettura di alcune frasi motivazionali. Se siete interessati comunque a rileggervi le specifiche di questo microfono trovate il link qui sotto diretto. Ad Amazon quindi potete leggere tutte le caratteristiche se vi interessa e vedere meglio il microfono. Detto questo possiamo partire col nostro video. Il segreto del cambiamento consiste nel concentrare la propria energia per creare qualcosa di nuovo e non per combattere contro il vecchio. Non importa quanto lontano sei andato su una strada sbagliata, torna indietro. Vai oltre le tue paure, c'è la vita che ti aspetta. A volte il passo più piccolo nella giusta direzione finisce per essere il passo più grande della tua vita, in punta di piedi. Se necessario, ma fai un passo. Qualsiasi cosa ci stia creando sofferenza, significa che è durata già abbastanza. Fate solo ciò che sentite di fare. Fidatevi del vostro istinto sempre. Godetevi tutto quello che vi capita, perché è l'unico modo non avere rimpianti. Sostituiamo le persone che ci fanno perdere tempo con quelle che ci fanno perdere la nozione del tempo. Il difficile arriva quando il cuore e il cervello vogliono due cose diverse. La vita è breve, perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere oppure piangere. Smetti di soddisfare le aspettative di chi ti circonda e inizia a soddisfare le tue. Nulla ha potere su di te se non sei tu a darglielo, se nella tua realtà ha avuto il tuo permesso. Le cose vanno sempre come devono andare, destino, coincidenze, scelte. Dovremmo avere tu di un abbraccio in cui rifugiarci quando abbiamo paura. Ogni volta che lo riterrai opportuno, accendi un sogno e lascialo bruciare in te. Non bisogna mai cercare la felicità nello stesso posto in cui la si è persa. La mente dice, quando ogni cosa andrà a posto, troverò la pace. Lo spirito dice, trova la pace e ogni cosa andrà a posto. Una cosa però l'ho imparata. Per conoscere bene la gente, bisogna averci litigato seriamente almeno una volta. Solo allora puoi giudicarne il carattere. Scappando da un problema, aumenti solo la distanza dalla soluzione. Certo che è più facile dirsi che a farsi, per questo bisogna parlare di meno e agire di più. L'importante è mettersi in cammino, altrimenti non arriverai mai da nessuna parte e passerai il resto della tua vita a disprezzarti per ciò che avresti potuto essere e non sei stato. La meta iniziale del viaggio rappresenta solo lo stimolo per partire. Se continuiamo a pensare a tutti i modi in cui gli altri ci hanno tradito, deluso, ingannato o fatto arrabbiare, il nostro cuore sarà sempre pieno di odio impariamo a lasciare andare, a essere felici. Che strana la speranza, a volte è la cura, altre volte la malattia. Un uomo è vecchio solo quando i rimpianti in lui superano i sogni, Il posto giusto è quello dove smetti di chiederti che ora è. I bambini imparano più da come ti comporti che da cosa gli insegni. Ogni istante passato nell'attesa è un'occasione di felicità sprecata. Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia, perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta. È molto bello credere in quello che si fa, ma è molto più straordinario poter fare quello in cui si crede. Nella vita ricevi solo quando sei pronto a ricevere, quindi non chiederti che cosa ti ostacola dall'esterno, ma cosa ancora dentro di te ti blocca. Spesso contraddiciamo un'opinione, mentre c'è antipatico soltanto il tono in cui essa è stata espressa. Poco importa sapere dove l'altro sbaglia, perché lì non possiamo fare molto. È interessante sapere dove sbagliamo noi stessi, perché lì si può fare qualcosa. Se io potessi tornare indietro nella vita, prenderei pochissime cose sul serio. Correrei più rischi, farei più viaggi... Guarderei più tramonti. Ci troviamo continuamente di fronte a una serie di grandi opportunità brillantemente travestite da problemi insolubili. Una delle cose più belle nella vita trovare qualcuno che riesce a capirti senza il bisogno di dare tante spiegazioni. La nostra felicità dipende più da quello che abbiamo nelle nostre teste che nelle nostre tasche. Il destino non è questione di fortuna, ma è questione di scelte. Non è qualcosa che va aspettato, ma qualcosa che deve essere raggiunto. La gente non ascolta, aspetta solo il suo turno per parlare. Non attendere che tutto sia pronto, non attendere che tutto sia perfetto. Non attendere che la mente ti suggerisca ottime scuse per rinunciare. Il momento giusto per vivere è adesso. Se hai anche il minimo pensiero di fare una cosa, allora falla. Da un mattone si costruisce una casa. I momenti belli non li senti quando li vivi ma li rimpiangi quando li ricordi. Sia le domande che ti fai, che quelle che non ti fai, determinano ciò che sei. Non hai altri limiti di quelli che ti sei posto da solo. Chi vuole avere ragione cerca sempre l'ultima parola. Chi ha davvero ragione ha smesso di parlare già da un pezzo. Probabilmente non ti preoccuperesti così tanto di ciò che gli altri pensano di te se sapessi quanto raramente pensano davvero a te. La cosa più importante è non smettere mai di credere che si può sempre ricominciare. Ogni persona che passa nella nostra vita è unica. Sempre lascia un po' di sé e si porta via un po' di noi. Ci sarà chi si sarà portato via molto, ma non ci sarà mai chi non avrà lasciato nulla. Questa è la più grande responsabilità della nostra vita e la prova evidente che due anime non si incontrano per caso. Se ho tre ore per abbattere un albero, uso la prima ora per affilare l'ascia. Troppe persone non vivono i loro sogni, perché vivono le loro paure. È inutile programmare le cose, preparare i discorsi o come ti devi comportare. La vita non è mai una recita e spesso ti troverai a fare completamente l'opposto di ciò che volevi. Ci sono cose che devono finire per permettere ad altre di iniziare. Il tempo perso a criticare è tempo perso per creare. Non portare rancore a nessuno. La serenità è più importante. Ci penserà il tempo a dare a ciascuno le giuste risposte. Quando non trovi una soluzione a un problema, probabilmente non è un problema da risolvere, ma piuttosto una realtà da accettare. Accontentarsi di chiunque pur di non restare soli. Se dovessi spiegare a parole l'infelicità, lo farei così. Non diventare mai Vittima delle aspettative degli altri e non rendere nessuno vittima delle tue. Se qualcuno non riesce a vedere la tua luce, non è tuo dovere convincerlo, il tuo compito è splendere senza preoccuparti di altro. Quelli che sono pronti a vedere non hanno bisogno che tu li convinca. La persona che non è in pace con se stessa sarà in guerra con tutto il mondo. Non serve a niente una porta chiusa. La tristezza non può uscire e l'allegria non può entrare. Quando ti rifiuti di imparare una lezione in un modo, ti verrà ripresentata sotto un altro aspetto. Non alzare la voce, migliora il tuo argomento. Il tempo trascorre, il tempo trasforma, il tempo ti ripaga per come lo spendi. Se perdoni troppe volte, le persone si abitueranno a trattarti senza rispetto. Tra vent'anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora sogna, scopri, dopo la fase in cui si sopporta troppo, inizia quella in cui non te ne frega più nulla, tutto ciò che ti fa paura ti sta insegnando ad avere coraggio. Non arrenderti mai, mai, mai, mai, in niente, grande o piccolo, importante o insignificante. Non arrenderti mai, se non di fronte ai tuoi stessi principi e al buon senso. Trova qualcosa da fare nella vita che ti interessi veramente. Poniti degli obiettivi, perseguili. E impegnati per raggiungere l'eccellenza. Fai sempre il meglio che puoi. Perché non lo fai? E intanto i domani diventano mai. Non sempre i muri che incontri ti sbarrano la strada, talvolta ti indicano il cammino migliore per te. Per due cose impara a non agitarti, per quelle che si possono cambiare e per quelle che non si possono cambiare. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi essere pronto a fare qualcosa che non hai mai fatto. Fidati di te stesso, ne sai più di quanto credi. No, non sei costretto a sopportare tutto, la pazienza. Ha un limite e di solito quel limite è il bene che ti vuoi se parti già dal presupposto che non ce la farai è ovvio che non ce la farai Non lasciarti influenzare dal parere degli altri. Vai dritto per la tua strada senza voltarti indietro. Solo tu sai chi sei e di cosa hai bisogno. E questo è tutto ragazzi. Spero che questo video, un po' diverso dal solito, vi abbia comunque rilassato, tenuto compagnia o in qualche modo... Vi sia potuto essere utile io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video